Ciao, approfitto di questo insieme di linee per andare a dare un'occhiata allo strumento per cancellare, Erase. Anche lo strumento per cancellare ha delle opzioni e ha dei preset già pronti. Quindi abbiamo qua questi quattro. Nella maggior parte dei casi... Eh, vanno benissimo. Uno è selezionato ed è Eraser Soft quando ci andate per la prima volta in modalità 2D Animation. Quindi diciamo la gomma attualmente scelta anche quando ci troviamo con altri strumenti. Quindi anche se io sono in modalità Draw e sto disegnando, se premo il tasto CTRL e passo, posso cancellare parte del segno. Lo sto facendo con l'Eraser Soft, che è quello selezionato appunto qui. Se invece di Eraser Soft scegliessi Eraser Hard, ora qui posso cancellare con quest'altro tipo di gomma, eh, che in questo caso non, non sembra troppo diversa, però sarà la stessa che otterrò premendo CTRL e cancellando con gli altri strumenti. Quindi momentaneamente il Control mi porta ad avere la gomma e della gomma che avrò scelto qui. Se invece usiamo Eraser Point noterete un comportamento molto diverso perché proprio cancella dei punti sulla curva e di nuovo anche quando mi trovo in modalità di disegno il Blender si ricorda qual era l'eraser selezionato. Eraser Stroke basta toccare un unico segno e viene cancellato del tutto l'intero segno se il segno lo avessi già tagliato come in questo caso con un altro eraser quando tocco mi cancella il segno che è rimasto diciamo il singolo stroke sarebbe quello che andando in edit mode posso selezionare con la selezione stroke quindi vedete questo qui anche se sembra interrompersi in realtà qui c'è ancora qualcosina in mezzo e quindi è un unico stroke e se usassi eraser stroke e tocco qui scompare anche quella parte mentre invece in questa zona è avvenuta una vera e propria separazione tra i due stroke e quindi l'eraser stroke mi cancella solo questo sono abbastanza facili da capire i primi tre cancellano punti di una curva e ovviamente soft non li cancella davvero ma piano piano diciamo li rende sempre meno opachi anche qua posso usare F per ingrandire eh, shift F eh, per abbassare la forza quindi una volta che abbiamo imparato le cose per disegnare, vedete, adesso posso passare con una grossa gomma e andare ad abbassare leggermente l'opacità in tutta questa zona. Non ha cancellato davvero i punti, se vado in edit mode posso ancora trovare, tranne dove è diventato tutto bianco, però posso ancora trovare i punti. Eh, quello che ha fatto è stato diciamo cambiarne l'opacità e i punti ci sono ancora eh, nella parte che è rimasta visibile. Mentre invece appunto quindi, eh, questi primi tre cancellano punti e Razer Stroke riesce a cancellare l'intero stroke. Eh, tra l'altro si può notare un po' anche in questa opzione cosa succede. Quindi Razer Soft fa questa op operazione di dissolve. Razer point, vedete, cancella dei singoli punti della curva. Quindi tac, scompaiono proprio i punti. Se vado in edit mode, quel punto mh, non c'è più. Mentre invece Razer Stroke cancella gli stroke e eh, quindi vedete, ci sono le opzioni ovviamente solo per dissolve ho queste opzioni che senza scendere in dettaglio potete capire che riguardano appunto la forza che l'avevamo fatta con maiuscolo F il quanto andare a ridurre lo spessore e quanto andare a ridurre appunto invece l'opacità, la strength, le due caratteristiche del segno che abbiamo visto finora quindi queste sono le gomme ricordatevi comunque che in ogni caso con il tasto control potete richiamarle anche mentre state disegnando eh, richiamerete quella che avete selezionato quindi ricordatevi eventualmente se vi va di, di usare un'altra gomma eh, cambiate le opzioni con lo strumento gomma e poi tornate e mentre disegnate adesso prendo solo i stroke mentre disegnate è facile premere la gomma e andare a cancellare con quello che avevamo selezionato di là grazie e alla prossima